Ah, vai via Oddio, è stato un attimo, mi sono distratti mi sparito. Tutto il pane senza glutine, ed era quello con olive, non so più che cosa fare, frittino, ti prego, solo tu puoi aiutarmi. Qui è fristone il panettone, cugino di frittino il pinguino, fa il panettiere e lo vedo. Ehi hey Rossita, guarda, ho inventato un nuovo tipo di pane, la baguette. Non guardarmi così. Cosa intendi dire con hanno già inventato la baguette? Ma quella sarà tua madre. Ecco. Ma... <tellamente> dopo andrà pulire il cesso ma tu hai altre informazioni sul caso? siete riusciti a ricavare qualche informazione? avete trovato qualche indizio? questo vuol dire che ci sono anche dei sospettati, vero? dai, dimmi tutto, frettino ma chi sono i tre sospettati? il primo non può essere nient'altro che Jack, Jackson, Jacob, J. Jacob Jr lì bianchino te ne vado poi c'è lui, Marco, il piccione bianchino. io non parlo tuo, lingua ed infine il terribile silenzioso Cavataffi. ma non è tutto ci sono anche degli indizi. Nella scena del crimine sono state ritrovate una piuma, delle macchie di vernice e delle impronte che potrebbero appartenere al colpevole. Ma dov'è finito, Jack? Ehi, hey, scendi subito dal soffitto. Uh, a dire il vero, questo qua è il pavimento. Torna qui, Jack! <sussurra> E tu, hai qualcosa da dire? No! Ah, ok, grazie. E tu dove finito? Eh, ero nel bagno nel bar di fronte, siccome quello qui era intasato, ma chissà che è stato intasarlo, boh. sono lì bianchino della panetteria. E allora perché il soffitto è verde? Non vedi che sono verde? Il lavoro è nero. Oh, che bel soffitto rosa! Ma che cazzo sta succedendo? Fruttino ha capito che è colpevole. Dai, dici chi è? Thank <laughs>